buongiorno come Grazie. sta? Come sta? Eh? Bene bene tutto a posto. Lei va al lavoro in in moto in bicicletta in auto? In bici, ah, in in bici. bici a piedi e autobus. Ah, quindi, quindi... Eh, però eh, beh, se va in bici eh, credo il problema delle buche è un problema che eh. tutti osservano ma lei in modo particolare credo oh, eh sì. abbia contezza <ride> di quello che significa tanto che a Roma, al comune di Roma, eh, si è pensato proprio ad un piano buche giusto? Eh, sì sì sì esatto allora non visto che se ne piano... occupa lei ci racconti tutto Beh, è molto lungo insomma, da spiegare, però in poche parole, sì, prima sì. di tutto ecco la novità è una task force del Campidoglio sì. proprio, proprio le, contro le buche sì. eh, che verrà fatta sia insomma capillarmente in tutti i territori quindi anche sui municipi eh, questo è importantissimo perché non è mai insomma non era prima non era così perché questa task force servirà proprio per un monitoraggio delle strade ma soprattutto per una sorveglianza della qualità dei lavori quindi prima monitoraggio eh, si vede il tipo di intervento successivamente la qualità dei lavori se sono stati fatti a regola d'arte benissimo ehm... Diciamo che questa squadra nasce pure per il fatto che con, eh, si sono sbloccate le famose assunzioni eh, del cosiddetto concorsone e quindi anche nei municipi è stato implementato un personale con eh, eh, vari ingegneri eh, che appunto si sono già giunti ai tecnici esistenti. E diciamo insomma che è una bella idea questa squadra appunto di controllo che credo sia utile proprio per analizzare eh, la, la, la vita delle nostre strade e anche la loro salute. Allora 39 37 93 93 93 numero per mandarci sms per eh, il presidente della commissione lavori pubblici del comune di Roma Alessandra Agnello eh, che ringraziamo e contiamo di avere eh, con noi eh, in, nelle occasioni future in tante altre occasioni future proprio perché questa storia legata alle buche a noi sembra veramente una storia infinita e, e complicatissima a Roma qualche volta onorevole gli ascoltatori ci chiedono ma è possibile che i nostri rappresentanti politici naturalmente parliamo di anni e anni di conversazioni tra noi alla radio e gli ascoltatori della radio dicono ma è possibile che non vadano a vedere che cosa accade in altre città non si rendano Conto. Beh, insomma, <ride> a Roma, Roma è così, ma se vai a Parigi, a Londra, a Barcellona, sì. la situazione è diversa. Cos'hanno di diverso quelle città e cosa hanno di diverso allora eh, i nostri eh, responsabili politici, onorevole Aniella? Sì, eh, guardi, prima di tutto io penso purtroppo questo è un discorso sempre un po' difficile da affrontare ma io lo devo dire e purtroppo a Roma anche gli appalti sui lavori pubblici e quindi sulla manutenzione delle strade sono stati oggetto eh, di attenzione della magistratura questo ci fa capire che eh, purtroppo negli anni addietro ci sono stati dei problemi evidentemente proprio sull'utilizzo degli appalti e su come quindi eh, a cascata questi appalti andavano ad incidere sulla bontà eh, della, del rifacimento delle strade o comunque anche della, eh, della manutenzione anche ordinaria delle buche. Io direi che questo è uno dei primi elementi che fa la differenza con le città europee non credo di aver mai sentito mai una storia del genere a Parigi come a Londra come in altre città e come dico spesso io vorrei noi tutti del Movimento 5 Stelle la vogliamo dimenticare questa storia, guardiamo al futuro e il futuro diciamo che è completamente diverso anche vedendo già gli stanziamenti sia che sono venuti per carità con il Zubile è una parte ma anche con questa amministrazione arriviamo a 132 milioni cioè. di euro stanziati e finanziati per il rifacimento delle strade. Quindi questa è una cosa importante, c'è cioè un, un, diciamo sì, un nuovo capitolo. Noi vogliamo ricominciare da capo, come abbiamo detto saremo attenti a come verranno fatti questi lavori. E prima di tutto io dico dateci tempo anche di spenderli bene questi soldi, quindi facendo le, re, ehm, le gare come da ehm, codice degli appalti, eh, quindi eh, organizzando al meglio e poi individuando quindi la ditta migliore per fare quel determinato lavoro. Dateci tempo, i soldi ci sono. Quindi allora i soldi ci sono ci dice eh, Alessandro Agnello, presidente della commissione lavori pubblici dell'Assemblea Capitolina stiamo parlando di un piano buche che il comune di Roma ha messo in atto considerando il ruolo, l'importanza non dimentichiamo che eh, le domande anche della gente cioè di chi vive Roma e eh, sono da prendere in considerazione i cittadini di Roma naturalmente perché sono coloro che hanno votato la loro Roma la loro eh, assemblea capitolina in qualche maniera il loro consiglio di sicuro eh, che, cosa, eh, che cosa chiedono chiedono tante cose importanti ma tra queste cose la, il problema della viabilità è un problema centrale perché riguarda proprio la qualità della vita allora eh, il discorso eh, delle buche giusto eh, ci dice ci sono i soldi quindi vuol dire che già partiamo in un certo modo confortati da, da un fatto è possibile fare dei lavori è possibile oltretutto capovolgere proprio la, la, la, lo, lo sguardo che si ha nella città di Roma rispetto alle buche lei ci assicura eh, presidente che eh, nel prossimo futuro io non so adesso il tempo di cui parla lei quanto sia ma comunque nel prossimo futuro la viabilità di Roma sarà diversa nella qualità nella sicurezza non la sento eh, il presidente del commissione lavori pubblici del comune di Roma vediamo di recuperarla eh, ha detto che ci sono i soldi questo di solito è un problema no? il problema principale che ci viene sempre presentato è che mancano i soldi mancano i soldi e quindi mancano i soldi che domande fai tu ad una persona chiunque è eh, capace o meno che sia mancano i soldi vuol dire che non si può non si può fare nulla essendoci soldi eh, è già un'assunzione di responsabilità vuol dire che allora sta a come verranno spesi questi denari per rifare il manto stradale della nostra capitale problema principale si vincono le elezioni e si perdono anche le elezioni sulle buche quindi è chiaro che stiamo parlando con una figura che ha le sue responsabilità e anche ha un ruolo molto importante ancora allora 39 37 93 93 93 qualche domanda la leggiamo al alla onorevole Alessandra Agnello che torna con noi eccola buongiorno di nuovo sì sì non è caduta in una buca eh? no, no no no no no poi è recuperata subito per fortuna e sì, sì, io sì. delle volte parlando ancora di buche la cosa più sorprendente è, in tutta Roma uno si sorprende della presenza di alcune buche ma eh, la cosa più sorprendente è quando la buca è su una strada a scorrimento veloce non è di competenza del comune di Roma lo sappiamo il grande raccordo anulare però è come il grande raccordo anulare oppure come via cristoforo colombo lì la responsabilità c'è del comune di roma ci sono delle buche dei dossi che mettono paura a un automobilista che ha un'automobile solida io posso immaginare a chi va in giro su due ruote eh, certo. riguardo alle due ruote eh, molto sinceramente lei va, va anche in bici quindi figuriamoci però la bici non è che corre sul che cosa pensa quando vede eh, le, la, le moto che girano per il traffico di Roma su strade appunto come la Cristoforo Colombo vanno veloci, ti girano a destra e a sinistra, lei per esempio si, paga, si parla poco delle due ruote, che responsabilità hanno secondo lei i centauri e le regole e eh, dovrebbero anche arrivare a dare magari eh, una eh, mobilità diversa alle due ruote a Roma, eh, onorevole? Ma guardi, io sinceramente eh, inizierei già col dire che in città se noi parliamo chiaramente della Cristoforo Colombo, entro Gra ci sono delle regole, anche dei limiti di velocità ai quali tutti ci dovremmo attenere ma questo non toglie che il manto stradale deve comunque essere in buono stato sia per le macchine che comunque eh, possono avere dei danni dalla buca sia a maggior ragione per le due ruote dove chiaramente la persona è più esposta ma io, lei ha parlato di Cristoforo Colombo e io mi vorrei proprio agganciare a questo perché parliamo eh, parlando in soldoni nel vero senso della parola i primi lavori dovrebbero già partire a metà dicembre sulla grande viabilità e qui infatti parliamo di strade tipo la Cristoforo Colombo, anche via Nuova, anche per esempio eh, via della Pintoretto, via Di Boccea e quindi come vediamo i primi interventi vanno proprio a concentrarsi su una parte della grande viabilità. A gennaio poi si inizia, si continua con altri 12 milioni stanziati, sempre con un focus sulla grande viabilità e io anche ci tengo a dire con 2 milioni e 400 eh, m, mila euro che andranno invece proprio a m, focalizzarsi su ponti cavalcavia, viadotti e gallerie. Questo m, perché si parla molto di strade. Ma c'è un'attenzione anche eh, a questi tipi di interventi. Sì. Quindi come può vedere già eh, a dicembre e gennaio dovremmo vedere per strada le prime ditte che, per i lavori sulla grande viabilità. Benissimo, ci dicono anche la salaria fra i prati fiscali, il raccordo è veramente pericolosa e poi un altro, e la lasciamo sì. onorevole, e un altro ascoltatore ci chiede di informare, informare di più, di essere più presenti, dice spesso i presidenti dei municipi si negano, non informano i cittadini praticamente, noi non sappiamo nulla se non sporadicamente attraverso questa radio adesso naturalmente è un... lei, lei partecipa quindi è chiaro che non sia rivolto a lei, però in generale credo che sia una buona abitudine è quella di come ha fatto lei in questa mattina noi la ringraziamo di averci anche certo. detto che i soldi ci sono quindi se no sarebbe stata la solita lamentela invece in questo caso i soldi ci sono vuol dire che le responsabilità del futuro sono in mano anche a lei e certamente a questa amministrazione certo. sull'essere più presenti io conto appunto di sentirla di più onorevole sì, sì, sì, sì, se non mi chiamo onorevole con ah molto beh. più piacere va bene, allora togliamo subito sì, togliamo subito l'epiteto sì, sì, per, per la presenza sì, io invito sì. noi ad essere più presenti, avete ragione invito sì. anche però i cittadini ad avvicinarsi alle istituzioni ma lo questo fanno, questo. guardi che lo stanno facendo e io credo sì, che sì, anche sì, l'ultima sì. partecipazione al voto sia un segnale di una coscienza sì, sì. e cioè la coscienza sì, sì. quale che il cittadino deve muoversi non può solo aspettare che sì, sì. gli altri facciano la parte migliore eh, quindi sì, credo sì, che voi soprattutto del insieme, Movimento 5 Stelle bella. Ne possiate essere, eh, essere insomma, consapevoli appunto che i cittadini sì, sì. Possono, possono essere veramente importanti in questa ricostruzione. Allora ad Alessandra Agnello la posso chiamare Alessandra e la ringrazio, ah, certo. la ringraziamo, <ride> contiamo di averla con noi già nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. Certo, buon lavoro pure a voi, arrivederci.